Abbiamo soldi, vedrete che il fattore soldi farà scattare il Zero Waste in tutti quanti. benvenuti a questo nuovo video, oggi ci ritroviamo qua per un nuovo video eh, che ricorderà il Zero Waste, ma che è strano, ma non l'avrei mai detto. Ecco, perfetto, sapete che io ormai non posso più fare un video su un'altra cosa che subito rientra il Zero Waste in mezzo. No, beh, in realtà ho una lista di tanti video che volevo fare, ma questo video lo faccio particolarmente perché... E um, per il fatto che tanta gente mi ha scritto dicendo... Che bello tutto ciò che fai, sei un'ispirazione, vorrei farlo anch'io, bla, bla bla bla però vivo a casa dei miei, oppure vivo con dei coinquilini e bla bla bla bla bla. Bene, adesso vi dirò una cosa mind-blowing, però credetemi che... Uh, Tutte queste cose sono solo una scusa. Eh, vivere con i suoi, eh, vivere con i propri genitori, vivere con i quinquilini, eh, o appunto non avere un posto proprio eh, non, significa che non, eh, non significa che non si può fare almeno qualcosa. Quindi adesso vi dirò un po' come comportarvi in queste situazioni. Eh, allora ovviamente io non abito più con i miei genitori e quando abitavo con i miei genitori non ero zero waste quindi non ci pensavo tanto eh, ci pensavo ad alcune cose ma non a tutte le cose eh, quindi giustamente io adesso vivo da sola è vero che organizzo io il mio tempo organizzo io quello che mangio organizzo io le pulizie, organizzo io le spese organizzo tutto quindi diciamo che giustamente quando vivi da sola è molto più facile però se vivete con dei coinquilini o se vivete con i vostri genitori eh, si possono comunque fare delle cose per esempio Prima cosa, ovviamente, la cosa fondamentale è per riciclare, quindi se per caso i vostri genitori non sono bravi a riciclare, cioè per esempio mio padre era pessimo, mio padre era pessimo a riciclare le cose, lui metteva tutto dappertutto, quindi diciamo che ogni volta che io dovevo portare fuori eh, la carta, dovevo fuori portare il vetro o la spazzatura, dovevo sempre controllare perché mio padre non era capace quindi diciamo che partiamo da questa cosa, cercare di aiutare, di magari anche di informare i vostri genitori su alcuni aspetti eh, della vostra vita che vorreste, che vorreste cambiare non, i vostri genitori vi ascolteranno non è, non è che diranno no vabbè non, non mi metto a fare sta cosa non ho tempo potete anche voi stessi fare questa cosa da soli quindi magari eh, riciclare oppure andare anche a fare la spesa con i genitori o dare delle idee del tipo andiamo al mercato piuttosto che al supermercato eh, andiamo che ne so dal panettiere piuttosto che andare al supermercato e comprare il pane che è già impacchettato in plastica insomma tutte queste cose qua si possono fare tranquillamente anche se si abita con i propri genitori puoi portarti tu le tue cose eh, poi oltretutto compri anche cose locali compri delle cose più buone eh, infatti mia madre ci andava sempre con i suoi sacchettini ci va tuttora al mercato a comprare tipo la carne a comprare la frutta, la verdura eh, qualsiasi cosa a quale tu hai bisogno giustamente io qua per esempio ho i negozi zero waste dove posso andare a comprare sfuse tante cose tra cui farina sale, zucchero eh, olio, salsa di soia addirittura <ride> l'hanno messa a sfusa burro di noccioline, insomma Tutte queste cose qua, tante cose le faccio io, per esempio io faccio il mio latte perché io sono, non mangio carne e non mangio prodotti lattici, si dice prodotti lattici, sì. Non mi definisco vegana perché mangio ancora le uova, quindi non mi definisco vegana, però non mangio appunto carne o latticini, ecco, latticini, sì. Uh, quindi diciamo che io il latte lo faccio da sola. Uh, e lo yogurt, per esempio a me piace lo yogurt perché è uno spuntina molto buona se ci metti dentro frutta, se ci metti dentro dei cereali, se ci metti dentro qualsiasi cosa. Io lo yogurt, compro lo yogurt di cocco, che purtroppo viene in una cosa di plastica eh, e purtroppo eh, costa un po' di soldi, però... Allo stesso tempo eh, anche gli yogurt normali vengono una cosa di plastica, quindi li compravo anche prima. Diciamo che siccome ho eliminato abbastanza cose dalla mia alimentazione, devo pur sempre riavere certi benefici. Bene, tutto ciò per dire che... Um... Si, possono, si può stare attenti su certe cose ma non su tutte le cose però i mercati sono decisamente la parte migliore ovviamente se andate al supermercato e non avete un mercato vicino oppure i vostri genitori, i vostri coinquilini non hanno la minima intenzione di andare al mercato e farsi i giri eh, sprecando il loro tempo quando c'è il supermercato sotto casa cercate di essere il più possibile zero waste al supermercato io ho fatto un video al riguardo e vi lascerò il mio video qua sopra dove eh, davo un po' di consigli su come cercare di diminuire la plastica ai supermercati una cosa una, un consiglio che vi posso dare che dicevo anche in quel video è comprare cose più giganti che si può quindi se avete tipo se dovete comprare lo zucchero solitamente so che lo zucchero viene in carta in un pacchetto di carta, almeno qua è così, eh, invece di comprare quello da 200 grammi prendete quello da 3 kg. tipo anche se vivete in quei culini, cercate di comprare delle cose insieme invece che ognuno ciascuno, per esempio il sale, lo zucchero, il caffè, queste cose qua, magari se le comprate insieme si spreca anche meno nella casa, con i vostri genitori giustamente <ride> si compra quello per la famiglia, quindi dipende un po' quanti siete, però più cose, cose più grandi si comprano e più vi dureranno meno spreco si farà quindi anche questo è un consiglio che si può dare un altro consiglio è che ovviamente potete educare diciamo, la gente con cui vivete o i vostri genitori ehm, su certi fattori ambientali per esempio invece di andare in giro con la, bot la bottiglietta di splastica regalate ai vostri amici e ai vostri concili una bottiglietta di, di riutilizzabile oppure eh, dateglielo come consiglio Insomma, si, si, possono, diciamo, si possono dare questi consigli senza sembrare veramente degli fissati, degli sbruffoni. Nel senso, se io lo dico a qualcuno non è per essere cattiva o per essere tipo io sono meglio di te perché ho la mia bottiglietta. Quello che io ho fatto è stato regalare a mia madre la bottiglia riutilizzabile. Oppure se ho regalato la bottiglia riutilizzabile alla mia migliore amica. Ma questo non era tipo tieni. Usa la bottiglia riutilizzabile e smettila con la plastica, è veramente tipo un... È comunque uno strumento molto utile eh, perché con la bottiglia vi durerà sempre, ce l'avete sempre in borsa e se avete sete ci avete sempre l'acqua invece di andare a sprecare soldi, soldi, è anche un metodo eh, buono per anche risparmiare su sull'acqua, quando avete sete, quando morite, eccetera eccetera. Un'altra cosa riguarda le pulizie, ovvero eh, mia madre era una che aveva la tendenza a comprare tante cose chimiche perché pensava più chimico è meglio pulisce lei era una è una fissata delle pulizie, anch'io sono una fissata delle pulizie però quando ho iniziato il mio percorso zero est ho capito che effettivamente tutte queste cose che noi usiamo per pulire sono tossiche sia per noi stessi sia per l'ambiente quindi eh, ciò che per esempio io uso è un, semplicemente, un semplice miscuglio di aceto eh, è un pochino di baking soda è un pochino di acqua. Quello lo uso sì, è un disinfettante pazzesco. State tranquilli che l'odore dell'aceto si eh, evapora subito. L'aceto evapora subito e l'odore non rimane per molto tempo. Però se vi dà fastidio, un'altra cosa che io ho fatto è stato mettere in un. Um, in un, un, un cosa? mettere in un barattolo aceto, riempire il barattolo d'aceto e mettere eh, le. Um, come si chiama le la buccia d'arancia d'arancia, quindi e mettete le bucce d'arancia e tenete questa cosa al buio per due settimane dopo eh, semplicemente togliete dal rimuovete le bucce d'arancia e lasciate solo, quel, lasciate solo il liquido diciamo dell'aceto che ha preso diciamo anche l'odore dell'arancia dell ha preso anche tutti, tutta la vitamina dell'arancia eh, la mettete in una bottiglietta io, io mi sono comprata una bottiglietta spray in vetro dove metto sempre il mio, il mio miscuglietto con l'aceto e io uso solo quello per pulire a casa non uso nient'altro, eh, infatti io avevo dei detersivi che ho finito e adesso infatti io non compro più detersivi, io faccio solo il mio, il mio acetino con un po' di acquetta e, oh, e al massimo faccio quella cosa all'arancia, eh, però la casa si pulisce da Dio e non, non serve utilizzare cose... Mega galattiche per pulire casa perché semplicemente vi intossicate voi più che pulire casa. Per pulire per terra, per esempio, si può, si può semplicemente comprare un sapone di Marsiglia che in Europa lo trovate ovunque. Io qua ho una difficoltà a comprare a trovare sapone di Marsiglia che non avete idea. Sapone di Marsiglia, grattate un po' di sapone di Marsiglia nel. Nell'acqua per lavare per terra e quello farà un po' di schiuma. E lavate per terra. Il sapone di Marsiglia è meraviglioso sia per i vestiti, eh, sia per pulire per terra, sia per togliere le macchie dai vestiti. Quindi, magari se avete un sapone di Marsiglia, ma mi raccomando che sia quello originale, quello che tipo eh, all'olio d'olivo una no? cosa simile, prima di mettere i vostri vestiti in lavatrice strusciate un po' il sapone di Marsiglia sopra il vestito e poi buttate la lavatrice ed è a posto uh, poi per quanto riguarda il uh, per esempio per quanto riguarda la lavastoviglie compro le capsulette ma sono delle capsulette uh, eco eco bio si chiamano una cosa del genere uh, che quindi sono fatte con sostanze che non danneggiano le acque quindi non, non, non fa male alle, alle acque diciamo uh, e le compro, è un brand che viene tipo le capsulette vengono in una scatolina di cartone quindi alla fine c'è il cartone non è plastica e le capsulette appunto non fanno, non fanno male all'ambiente eh, invece per quanto riguarda la, la, la lavatrice eh, ho trovato una, una polvere come si dice una soda polvere di per la lavatrice insomma eh, che viene una scatolina di metallo ovviamente vorrei provare a farla io stesso il, il detersivo per la lavatrice eh, però diciamo che sì diciamo che le eh, alternative ci sono alternative un po' più eh, eco friendly ci sono per la casa assolutamente però se, appunto, se, avete, se avete altre idee o se volete altre idee vi posso dare altre, altre informazioni come per esempio io ho fatto dei video dove parlo di cose che non compro più oppure delle cose che fanno risparmiare soldi po potete Andare a vedervi quei, quei video dove sono incluse alcune cose che io non compro più che mi fanno risparmiare soldi o che do, do alcuni consigli potrebbero essere consigli molto utili per voi anche con, con, per chi eh, vive con voi diciamo eh, quindi diciamo che sì bastano, secondo me basta poco per ehm, cercare di fare un po' di più soprattutto quando si vive con altre persone ovviamente eh, quello che io ho imparato è che non si, deve, non si deve imporre alle persone soprattutto se la vostra famiglia magari è più facile ma se vivete con altre persone del quali magari non frega niente l'ambiente non faga niente cercate magari ad addolcire la pillola. guardate che se facciamo così risparmiamo soldi vedrete che il fattore soldi farà scattare il zero waste in tutti quanti guardate che se facciamo così risparmiamo soldi vedrete che il fattore soldi farà scattare il zero waste in tutti quanti Un'altra cosa zero sarebbe anche, soprattutto queste, se vivete con dei coinquilini, sarebbe quella di diciamo, eh, sprecare meno elettricità, quindi magari le lavatrici, magari mettetevi d'accordo, potreste fare le lavatrici insieme, eh, piuttosto che fare tutte delle lavatrici separate, io non so poi come funziona, io vi, ho vissuto eh, con dei coinquilini qui in Canada e ognuno faceva la propria lavatrice, c'erano dei giorni in cui la lavatrice non si fermava mai, perché eravamo in quattro in casa, quindi questa è uno, comunque da una parte la gente diceva che a me frega, cioè non so mica io che pago le bollette, perché il proprietario dall'altra parte comunque eh, sprecare così tanta elettricità eh, non, non porta niente di buono, quindi sarebbe comunque un'alternativa al fare 50 lavatrici rispetto a farne una o due insieme, eh, ovviamente è molto più facile per i vestiti, tipo i vestiti neri che fate in acqua fredda, ciao a tutti, eh, rispetto magari se avete delle cose un po' più un po' più sensible e quindi dovete magari lavare in acqua calda o a mano eccetera eccetera però per le cose che potete semplicemente buttare in lavatrice fatelo la prima cosa poi magari la smetto è avere la caraffa con il filtro tanti mi hanno detto io non posso avere la bottiglietta portatile o riutilizzabile perché a casa mia l'acqua fa schifo quindi mi tocca comprare la, la, la bottiglia di plastica allora questa è solo una scusa ve lo dico perché, perché esistono le caraffe con il filtro io per esempio ho una caraffa con il filtro ehm, che semplicemente metto l'acqua dentro l'acqua passa tramite il filtro e io poi bevo l'acqua che è stata filtrata e si sente molto la differenza soprattutto e quel, quel, quella caraffa mi, mi sarà costata tipo boh, 30 dollari forse e la uso da più di un anno quindi questa sarebbe un'alternativa al comprare le bottiglie di plastica enormi che io, anche i miei genitori compravano le bottiglie di plastica enormi forse lo stanno facendo tuttora ma io a loro le avevo comprato il filtro <ride> quindi eh, quella sarebbe la, una delle prime forse cose da fare per cui io in Canada non ho mai comprato l'acqua in bottiglia perché eh, prima ero poraccia eh, secondo, secondo voi con meno 30 gradi io mi sarei portata dietro a piedi le bottiglie di acqua no ma non esiste proprio eh, quindi diciamo che in Canada non ho mai comprato le bottiglie, di, le bottiglie grandi di acqua per avere in casa per bere l'acqua, ho sempre bevuto l'acqua del rubinetto e non sono morta eh, quindi mi sono comprata questa caraffa l'anno scorso proprio perché sapevo che l'acqua a Montreal sarebbe stata peggio di quella dove vivevo prima eh, e mi, so, mi sto trovando davvero bene, quindi vi consiglio assolutamente di comprare una caraffa eh, dell'acqua, la trovate su Amazon, la trovate nei negozi di, di casa, la trovate veramente dappertutto. Da um, quindi quella sarebbe veramente un'alternativa molto migliore rispetto a comprare tipo litri e litri di acqua eh, e sprecare tant così tanta plastica. Bene ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che non sia stato confusionario perché come mio solito io faccio dei video molto confusionari. Uh, se avete domande, se avete anche proposte per, uh, per la gente che magari cerca alternative a come essere meglio vivendo con i genitori o vivendo con i coinquilini, uh, fatemelo sapere, fatemi sapere se volete video, altri video sull'argomento o video che non c'entrano niente, Fatemelo sapere. Noi ci vediamo la prossima volta e ciao!